Ciao a tutti, in questo video parlerò di come realizzare, come scaricare una porzione di eh, un DTM attraverso l'uso del servizio WCS, questo qua. In particolare lo farò per quanto riguarda il DTM 2 metri per 2 metri della Sicilia. Allora, vediamo come si procede. Allora, ho appena avviato la versione 3.4.4 di QGIS. Bene, come si procede? Una piccola parentesi. Un video del genere lo feci tempo fa riguardando la versione 2.x, ma non cambia praticamente nulla. La procedura è la stessa, però la rifaccio con la versione 3.4. Allora, la prima cosa da fare è la seguente. In generale, se andiamo a vedere il sistema VCS, naturalmente qua ho già presente il, il, il link, ma se andiamo a vedere, l'URL, vedete, è questo qua. Ok? L'ho chiamato DTM metri, 2x2 Sicilia. Ok? Se io, faccio, se io facessi connetti, ecco qua, mi compare l'id quindi 0 il nome e il titolo vedete qua ora la prima cosa da fare è andare a vedere quali sistemi di riferimento sono supportati in questo caso vedete qua sistemi di riferimento delle coordinate sono due disponibili se clicco su cambia i due disponibili sono le psg 4326 e il montemario quindi le PSG 3004, quindi devo scegliere uno dei due. Di default parte il eh, 4326, vedete qua, VC 84, ma a me interessa quello proiettato, quindi seleziono 3004, ok, vedete qua e cambia. Eh, intanto, prima di tutto, chiudo, dopo che ho visto questi due sistemi, chiudo e devo... Mm, eh, come dire, realizzare, inquadrare l'area che mi interessa scaricare, il famoso bounding box cioè qual è l'area, quali sono le coordinate di questi quattro vertici che vedo in QGIS, e quindi cosa faccio eh, carico un qualsiasi shapefile o database quello che volete, che riguarda la Sicilia, per esempio se io caricassi regioni, ecco qua ho anzi, questo qua è un file dove ci lavoravo, non lo guardate, eh, province, vabbè, potrei caricare anche le province, l'importante è andare a individuare, ah, su questo ci ho lavorato pure, a posto siamo, ok, eh, scusatemi, eh, province, regioni, Eccoci qua, il sistema in questo caso è il 32.632, 32, però non, non ha importanza. Quello che è importante è che io ehm, devo zoomare in un'area che mi interessa scaricare, per esempio, se volessi scaricare una, una porzione di, eh, per esempio, dell'Etna. Quindi inquadro qua, più o meno siamo qua, siamo sull'Etna. Poi vado qua e vado a cambiare il sistema di riferimento del progetto. Questo sto cambiando il sistema di riferimento del progetto. Questo è quello importante. Quindi clicco qua su EPSG, qua sotto, e qua vado a cambiare il sistema di riferimento. E vado a prendere, come ho detto poco fa, il 3004. Ok? Applica e faccio ok. Benissimo, quest'area che sto scaricando, quest'area che ora scaricherò, se volessi sapere quant'è la, la superficie, quindi vado qua, vado a misurare, quindi più o meno quest'area che sto scaricando, per farvi capire anche il perché certe volte ci impiega molto tempo. Quindi qua siamo, ecco qua, però fatelo mettere in chilometri quadrati, quindi siamo qua, siamo a 226 km quadrati, cioè è una bella area abbastanza grande. Ma comunque, detto ciò, fatto ciò, eh, definita questa porzione di area, mh, ricordo che essendo un DTM 2 m per 2 m, è molto pesante, quindi occorre una linea molto veloce. Eh, fatto ciò, eh, vado oh, nuovamente su uh, sul VCS, l'ho già fatto, connetti, lo seleziono. Qua abbiamo detto che vogliamo il 3004 Consiglio, questo è un consiglio che vedo, perché altrimenti QGIS deve prima scaricarlo e poi convertirlo al volo. Quindi già che è pesante di suo, fare questa operazione di scaricamento e di conversione eh, ci impiegherebbe un mare di tempo ed è soggetto anche ad errori. Se invece scarichiamo direttamente con il loro sistema di riferimento risparmiamo una botta di tempo. Aggiungi. Eccolo qua. Questo lo posso chiudere. Vedete qua. Ora un attimino. Vedete qua sta caricando. Ecco qua. è già, già l'ha scaricato. Però è in memoria questo. Quest'area qua è in memoria. Ora io questa qua la devo salvare. Il famoso bounty box, ora appena gli dico di salvare, gli dico di salvare quello che vedo, quindi da qua, tasto destro, esporta, salva con nome, e da qua lo esporto, qua eh, lo chiamo, come lo chiamo? Etna, etna 3004 per esempio, salva, qua gli dico map canvas, estensione del map canvas, Oppure current layer, ma no, vi consiglio di utilizzare questo. Nel senso, prima lo inquadrate l'aria e poi utilizzate questo qua. Orizzontale e verticale per quanto riguarda la risoluzione. Poi qua, se volete definire anche i voli di nulla, eccetera, eccetera. E poi fate ok. Va bene? Ora, eh, vediamo quanto tempo ci impiega. Ora qua da QG3.4 mi dovrebbe dire il tempo necessario. Se col mouse vado qua sopra lui dovrebbe calcolare il tempo vediamo, infatti lui mi dice che ci vogliono 32 minuti e, e sono molto, vedete qua, molto zoomate la cosa mi dice che ci vogliono 32 minuti per finire l'operazione vedete qua? Ora, ora si è ridotta a 13 minuti e io qua um, ho la fibra Sto lavorando con la fibra, quindi vedete qua già siamo a 6%, 6% il tempo è sceso a 11 minuti, non è molto preciso, però più o meno ci fa capire l'ordine di grandezza. Siamo al 10%, ehm, va bene, ora io stacco e appena è pronto riavvio eh, il, il video, a dopo. Ecco qua, ha scaricato tutto, avrà impiegato una decina di minuti. Ora, questo qua che è il layer, è quello online, lo stacco e, e quindi posso dezoomare. Questo è quello che ho scaricato. Questo lo tolgo perché non mi serve più. Ok, e questa è la parte dell'Etna che ho scaricato. Naturalmente lo tematizziamo un attimino, molto velocemente. Vedete? Eh, vediamo. Eccolo qua. normalmente l'ettena. No. Vediamo qua che velocità 3296, qua è 1409 e eh, 1303. Ok? Ciao, alla prossima.